L'export in questo momento è un fattore determinante per eh, diciamo, la salute del Made in Italy. Um, il Salone del Mobile eh, accoglierà valanghe, si aspetta, di operatori stranieri. Quali sono le vostre aspettative come espositori e come imprenditori? Prima di tutto stanno venendo fuori dei, delle ragioni per cui noi abbiamo molta fiducia, ma credo che siano le ragioni anche dei cittadini, tutti italiani, cioè il calo dell'euro, no? la reputazione del dollaro, il calo del petrolio, la liquidità della Banca Centrale Europea, diciamo che metterà in condizioni le aziende per operare meglio, saremo molto più competitivi rispetto agli altri anni nei confronti degli altri paesi e questo senz'altro sarà una mano molto forte e poi onestamente c'è un grande movimento, noi vediamo che la maggior parte di architetti, clienti, progettisti comunque esteri, sono sempre più convinti delle aziende italiane tant'è che eh, ci tengono molto a venire a, a progettare per le nostre aziende. Il mobile italiano sta avendo sempre il maggiore successo di prestigio eh, in, in giro per il mondo e questo ci senz'altro rende molto più fiduciosi. Grazie mille.